Ero momentaneamente distratta e allora eh, io volevo, eh, diciamo abbiamo già discusso eh, su questa delibera e quindi volevo... Voglio ringraziare diciamo, tutta la Commissione urbanistica che è vero nel corso di questi due anni ha seguito il tema, sia la maggioranza che l'opposizione, proprio perché probabilmente noi come consiglieri del Comune ci siamo sentiti investiti da questo problema e penso che ognuno di noi in questi mesi abbia ricevuto migliaia di messaggi, di mail, eh, di persone, come dicevo anche l'altra volta, davvero in alcuni casi eh, disperate e quindi eh, auguro anche agli uffici di eh, proseguire questo lavoro come hanno fatto in questi due anni ma di dare appunto seguito a questa delibera di indirizzo perché viene eh, veramente da un lungo lavoro fatto in, in commissione con gli uffici, con la partecipata Risorse per Roma che segue eh, le pratiche, con i cittadini, con i comitati di quartiere e ci sentiamo quindi di rivolgere un appello a, ovviamente agli uffici e all'assessore affinché nei 30 giorni previsti dalla delibera noi possiamo effettivamente arrivare ad avere una nuova delibera che armonizzi tutti gli atti che finora sono stati emanati dal Comune. Mi auguro quindi che quest'Aula esprima voto unanime su questa delibera perché credo e sono convinta che tutti quanti abbiamo a cuore il tema. Grazie.